anche sì, in, in <laughs> aula per quanto riguarda la della parte di un'altra parte in aula quindi io questo ne vedo altri adesso che la politica di difesa e sicurezza europea 2023 centrale è stretta. Poi bisogna cercare delle macchine. la fase. Per chiedere non soltanto rimuovere i target perché in questo modo non avremo mai successo, come il nostro segretario della difesa Rumsfeld una volta ha detto, e ma lui inviava in giro una serie di sono oh, stati accettati, sono stati sono stati accettati, sono stati accettati, sono sono stati sono sono sono sono ma quello che sono sono la la la la la la la la la la la la c'è un impegno, un impegno, impegno ieri mi stavi a dire che c'era una cosa a che poi eh, eh, portare, eh, una cosa po eh, sì, che era, c era sì, a corsa del popolo, io sono a del popolo, eh, devono organizzare. corsa del popolo, io sono che corsa del popolo, io sono a corsa del popolo, io sono a corsa del sono a sono facebook che hanno fatto il gruppo, poi ne hanno fatto due dei gruppi, perché c'è il gruppo rifiuto di benessere del terzo livello, e il gruppo di non c'è due non però sono collegato c'è un'azione, eh. non c'è un'azione, non il un'azione, non c'è un'azione, non c'è un'azione, non c'è Consiglieri in aula si può Consiglieri in aula Consiglieri in aula.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 Guardate Fabrizio, il porto Francesco Mauro, il porto francese coma, il porto francese coma, il porto francese coma, il allora, il numero legale riapriamo il punto l'ordine del giorno allora i firmatari no, della mozione erano eh, giordani abbate tantari rossi capraro ludovici e luca ma questi sono i firmatari della mozione originaria la Consigliere Caprarlo, una facoltà. La sospensione in via di autotutela del contratto per il tempo massimo di 30 giorni per esaminare attentamente ogni atto e verificarne la legittimità, nonché per valutare la possibilità di apportare le necessarie modifiche in ottemperanza al decreto Salva Italia e alle leggi vigenti in materia. Si demanda altresì al dirigente il compito di relazionare il lavoro svolto alla Commissione Controllo e Garanzia e Finanza e, tri e Tributi in seduta congiunta con il supporto di tecnici esterni per il successivo inoltre al Consiglio Comunale. Sì. Allora, i firmatari della mozione sono... I no, io... Questa non eh, di sospensione questa. Però è da firmare, i firmatari della mozione. Ah, i, i, i firmatari... Scusate, aspettate. Allora, in alto in alto c'è un, un asterisco dove, dove questo l'avevamo concordato okay, okay. adesso avete cambiato di no no, no, no, no no, siamo arrivati a questo per votarlo all'unanimità allora chi è favorevole? Ah, allora, consigliere Gliotti, ne ha parlato, Grazie. E in realtà non era questa la sì, sintesi, sì, sì, io mi sono già espresso precedentemente e ribadisco il lavoro fatto, importante, l'obiettivo è lo stesso quello che vogliamo, ma nella mozione credo che il termine sospendere possa farci incorrere in un danno radiale. Questo non lo vogliamo, per cui la mozione va bene per quanto riguarda me senza il termine sospettere, Quindi demandare direttamente al dirigente la possibilità di verificare, di, di negoziare l'aggio in base al decreto Salvedaglia come detto precedentemente. Grazie. Consigliere Corto facoltà. Io mi collego a quanto detto poco fa da Iotti perché eh, eh, aggiungo che già tre mesi fa eh, questa questione fu discussa e il dirigente ci ha già risposto per iscritto su sì, questa materia, quindi fondamentalmente io darei mandato al dirigente con la nostra collaborazione di divanare in virtù del decreto salvitalia un miglior risultato eh, nel miglior tempo possibile e, e se ci sono i presupposti per qualsiasi altra situazione, anche essa eh, una, una rivisitazione totale, ma diretta dire... da, sì. dal dirigente altrimenti la mia sarà un'attenzione grazie Grazie al consigliere Corso consigliere guom... Giordani ne ha facoltà uh, a... eh. grazie no. eh, mi dispiace che continuiamo a non capirci sente. Non mi dispiace perché continuiamo a non capirci cioè, abbiamo sollevato un problema e è sembrato poi un problema condiviso anche dalla maggioranza. Grazie il consigliere Gapato che è il primo ha preso la parola. Quindi per il bene della città, e per la giustizia delle persone che non pagano. stavamo decidendo sul eh, progetto AIPASI, AIPA no. Io ho detto pubblicamente, lo ripeto, a posto di farci mezzanotte numero e due, lo anche a alzare la mano da subito per la revoca per la revoca. Oggi abbiamo poi sviluppato, abbiamo ascoltato altri interventi, siamo arrivati ad una conclusione di sospensione per approfondire all'interno, noi su questa, su questa posizione siamo rimasti, ma non è una riflessione che dovrà fare il dirigente sul tema, è una riflessione che dovremmo fare noi tutti attraverso dirigenti e docenti in relazione al decreto Monti, questo è, di questo stiamo parlando e credo che qualsiasi, qualunque altra eh, comunità, che avesse preso una, una, un indirizzo del genere, dopo ulteriori domande avrebbe fatto poi una eh, profonda riflessione. Di questo stiamo parlando noi. Non è che noi la rimandiamo al mittente, il mittente ce la modifica e poi la votiamo. Non ci stiamo capendo o stiamo facendo finta di non capirci. Non è questo di, di, di cui si tratta. Noi stiamo parlando di una cosa che tutti insieme hanno deciso di dare alla sospensione per approfondire, ma per approfondire noi, casomai, insieme al tecnico e altri docenti ma noi che potremmo dare noi carta bianca al tecnico per farci dire magari al prossimo consiglio comunale va benino e si può fare così, assolutamente no a questo noi non ci stiamo, grazie grazie al consigliere Giordano e al consigliere Franco ne ha facoltà consigliere Franco, hai dato la parola? sì sì allora, dato che comunque i 30 giorni no, potrebbero essere troppi se eh, mi suggerisce adesso il consigliere Policarpo se potevamo sostituire eh, eh, entro 30 giorni con la parola il minor tempo possibile perché? perché il dirigente ha detto che eh? no perché rispetto il motivo perché per... allora massimo 30 allora nel minor tempo possibile massimo 30 giorni se possiamo mettere questo che così il, anche il consigliere Puricarpo insomma ha detto che, che è favorevole. Sì. già è scritto. Ah sì, è scritto? Sì, contratto tempo Quindi è sottinteso il minor tempo possibile. Allora come dichiarazione di voto in qualità di capogruppo della lista Freni dichiaro appunto favorevole. Il eh. eh, consigliere Marcucci mi ha fatto Grazie. Io essendo l'altra parte del ministero well, non potevo sentirmi utile se non no, ci sono altri dubbi non sentirmi utile non cominci a pensare una che come te pare no, non ci sono alcuna sensazione che potremmo no, no. poi pagare a nome e per conto di tutta la cittadinanza quindi va bene ripetere tutto nel minor tempo possibile ma la parola sospensiva è quanto per arrivare un per quanto riguarda a me non va bene, Quindi se, se c'è la parola estensiva io voglio nuovo per la dissociazione. Una da lista Ue e una altra che ci facciamo un accordo come fatto scusa. Consigliere Abbate ne ha facoltà. Io io credo che abbiamo concordato al massimo al massimo la, la, la, la, posso? Al massimo massimo la stesura di questa nuova modifica della mozione quindi l'abbiamo concordata, adesso la parola, la sospensione è limitata al tempo minimo, massimo di 30 giorni ma io credo che non è che possiamo stare lì a verificare gli atti senza sospendere e pensare di fare, a apportare modifiche se ce ne fosse se mai bisogno con, con la ditta che va avanti con le... io non credo che ci siano problemi di soldi la cosa è che se una parola la sospensione non è addomigliata la sospensione deve incudere terrore, addirittura non una lista che si spacca su un, un fatto concreto come questo ci dispiace come consiglio comunale perché è un fatto che va affrontato nella serenità massima del, dell'amministrazione dell comunale e, non credo che possa comportare, perché questo significa aprire un dialogo con il, il dirigente, con la società, apre un dialogo per verificare se c'è la possibilità di apportare quelle modifiche che noi tutti comunque vorremmo apportare nel capitolo del Detto questo, la sospensione al massimo 30 giorni, non credo che, che crei dei danni, chissà quale danni, nel frattempo possiamo immaginare anche che possano andare avanti con la, la, la verifica, con il 31 dicembre, no? Possiamo anche immaginare questo. Però credo che non possiamo andare avanti su una situazione del genere. Noi abbiamo prestato il fiacco a tutti, abbiamo sospeso il consiglio comunale per discutere con voi. Ci siamo messi carta, penna alla mano. Abbiamo condiviso il percorso, adesso arriviamo qui, sembra quasi il giochino dei bambini, no però ha messo la virgola, no però questa non c'è. Eh no. eh, so, bisogna essere pure responsabili di quello del che... Se qualcuno non si sente di votarlo non lo votasse, però noi ci assumiamo la responsabilità di quello che diciamo qui davanti ai cittadini e non per questo che i cittadini magari se qualche cittadino è andato via adesso qualcuno può cambiare idea eh, abbiamo chiesto la sospensione proprio perché volevamo che tutto il consiglio all'unanimità e abbiamo trovato proprio il succo del discorso per arrivare all'unanimità non perché noi vogliamo essere più bravi di voi o di chi non vuole votarlo e perché il segno che dobbiamo dare alla città è che su una, un consiglio comunale dobbiamo essere tutti d'accordo a favore delle, dei contribuenti e contro quello che diceva prima il sindaco, contro un possibile evasore, però concordi su una, su una linea unica, grazie. Grazie, grazie consigliere Abbate, il consigliere di Aguanti e della Per dichiarazione di voto, io sono pienamente d'accordo con la mozione presentata e praticamente è in votazione. Credo che il danno erariale che noi creiamo alla società sia un danno inesistente perché noi dobbiamo chiedere alla società quali sono le motivazioni per le quali, dal 27 aprile ad oggi, che cosa, quali sono, i, i, sono le discussioni che ha fatto per, me, per conto del comune. Quindi, non ho promesso il danno erariale, è il danno erariale. Questo, possiamo vedere. Grazie grazie molto al molto. consigliere Iago Angeli il consigliere Giordani ne Giordano grazie, grazie, grazie consigliere Iago Angeli noi ci, associa, ci associamo tutti quanti e parlo ovviamente a nome del, pump, del, pacto, del Partito Democratico e passo la parola al consigliere <ride> no, passo <è stato> la parola e <ride> no, <ride> no io vorrei anche ascoltare il consigliere Albert è il capogruppo il gruppo, è favorevole e poi, quindi siamo pronti Presidente il per la votazione eh, consigliere Valante ne ha facoltà buonasera a tutti io non sono pronto per la votazione non sono pronto per tantissimi motivi tutto vero quello che è stato detto fino adesso tutto chiaro tutto preciso però ho delle grosse perplessità non sono favorevole alla revoca contrariamente a te e per quanto riguarda la sospensiva chiedo formalmente al dirigente hanno iniziato i lavori? Allora, eh, il dirigente può rispondere grazie no no, è importante perché se hanno iniziato i lavori è un, ha un senso se non hanno iniziato ha un altro senso allora la società ha eh, proceduto all'acquisizione di buona parte delle banche dati ad una prima scrematura dei, dei dati contenuti nelle stesse. La settimana prossima dovrebbe iniziare la...